Mi è capitato di perderti negli occhi degli altri, nei giochi mai fatti Te mi è capitato di stendere tutti e due gli arti e poi di distrarti Sei mai stato in giro da solo a guardare gli astri, a prenderti un tè. Sei mai stato in giro da solo dimenticando di tutto di te Hai mente l'agito con l'uomo che si nasconde dietro i tuoi baffi a tal punto di perdonarti dopo due schiaffi sei mai stato solo e distrutto, e poi di rialzarti con le tue forze. E ci resti ancora distrutto, quando riguardi tutte le coste, oggi fa fritta assai. I don't wanna be today I don't wanna live today I just wanna do it I don't wanna live today I just wanna do I don't wanna live today I just wanna do I don't wanna be today E purosima volessi scordar non s'aprisse chiud, come si fa, eppure si ma vuole s'arrangea Non s'aprisse chiud, a comincia, cominciare, oggi fa fritta sana Prima.